Melita Tognolo torna in tv dopo il parto, ho preso 17 kg in gravidanza, Daniele è pacioccoso e il papà mi aiuta. Melita Tognolo ritorna per la prima volta in tv dopo il parto e sceglie per l'ospitata detto fatto nella puntata in diretta di lunedì 8 gennaio, condotta da Caterina Balivo su Rai 2. Caterina Balivo accoglie la neomamma Melita Tognolo ha detto fatto. Caterina Balivo dà il benvenuto alla showgirl Melita Tognolo, che racconta per la prima volta della sua recentissima gravidanza, ha partorito il 14 dicembre, mentre la make-up artist Barbara Del Sarto esegue su lei un trucco facile da replicare per una neomamma che ha poco tempo libero. Melita Tognolo parla a detto fatto della gravidanza e della vita da neomamma. Lascio Daniel, nome del figlio, NDR, per la prima volta solo con il papà ma sono tranquillissima perché mi fido ciecamente di lui. È stata un'emozione straordinaria, racconta Melita. L'annuncio lo diedi sui social dopo tre mesi, facemmo una foto io e Andrea, Viganò. Il compagno, MDR, in giardino con dei palloncini azzurri e uno con il numero 3. Qualcuno pensava che aspettassi tre gemelli La pancia era da tre gemelli o non aveva capito che aspettassi un maschio, aggiunge. Il nome scelto è nato da Andrea, Cerano in lista Gabriele e Daniel, ora che è nato ha proprio la faccia da Daniele. La gravidanza è stata fortunata perché potevo mangiare di tutto, anche il prosciutto. L'ultimo mese mi sono sfogata sui dolci che amo molto. Sono cresciuta di 17 kg e lui è nato di 4, in ritardo di una settimana, avevo la pancia bella grande. Quando è nato è stato un sogno. Oggi lui ha 26 giorni ed è bello pacioccoso. Dorme sì e no a notti alterne. E il papà? È bravissimo, mi aiuta in tutto. Abbiamo lavorato parecchie volte in un programma televisivo, Colorado, NDR, e poi ci siamo avvicinati il giorno di Natale, il 25 dicembre 2017 e abbiamo festeggiato il tre-grado anniversario. Tornare in tv per Melida è stranissimo, è la prima volta che parlo di Daniel.